dimmi le tue verità, corallina, corallè, dimmi le tue verità, corallina, corallè, dimmi le tue verità, corallina, corallè, dimmi le tue verità, corallina, corallè, corallina in bella come il sole, corriera dal cuore celante, dai capelli come i rose rosse, preziosi coi fili di rame, amore, portali da me. Se senti campane e cantare. Coralina che piange, che prende il dolore degli altri e poi lo porta dentro lei Coralina, Coraline, dimmi le tue verità Coralina, Coraline, dimmi le tue verità Coralina, Coraline, dimmi le tue verità Coralina, Coraline, le però lei la verità Perduti, andare avanti con il cuore che divise in tua metà È freddo ma già è una bambina Però sente come un peso E prima o poi si spezzerà e la gente dirà Non vale niente, non riesce neanche uscire Da una misera porta ma un giorno una volta decidi. Ho detto a Coralina che può crescere Prendere le sue cose e poi partire Ma sento un mostro che la tiene in gabbia Che, che le ricopre la strada di mine Ho detto a Coralina che può crescere Prendere le sue cose e poi partire Ma Coralina non vuole mangiare no Si Coralina vorrebbe, sparire E coraline piange, Coraline all'ansia la linea vuole il mare ma pure dell'acqua e forse il mare è dentro di lei e ogni parola nasce un taglio sulla schiena come una zadra che naviga in un fiume pieno e forse il fiume è dentro di lei Sarò il fuoco del freddo, riparo d'inverno, e sarò ciò che respiri, capirò cosa hai dentro, sarò l'acqua da in il significato del bene, e sarò anche un soldato, ho la luce di sera, in cambio non chiedo niente soltanto un sorriso ogni tua piccola lacrima e c'è un sopra il mio viso e un cambio non chiedo niente e solo un po di tempo e sarò fessi lo scudo guarda la tua spada d'argento e Coraline piange, Coraline alza, Coraline vuole il mare Pora dell'acqua, e forse il mare è dentro di lei, e ogni parola nasce un taglio sulla schiena, come una zatra che naviga in un fiume pieno, e forse il fiume tu dimmi le mie verità COURA LIN, dimmi le tue verità corallina, Lina, dimmi le mie verità COURA LINA, dimmi le tue verità COURA LINA, L'imbella come il sole Ha perso il frutto e il suo ventre Non ha conosciuto l'amore un padre che ti padrà niente Gli han detto città c'è un castello Col muro talmente potente Che se ci vi a vivere dentro Non potrà colpirti più niente Non potrà colpirti più